l'incontro, Qual è la linea del Governo? Sto per entrare in riunione, sono fiducioso, la linea del Governo è che gli impegni contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo ci sia alcuna giustificazione per sottrarsi agli impegni contrattuali. Però di fatto ci confronteremo, il Governo è disponibile a far tutto il necessario e possibile perché ci sia da parte della controparte rispetto agli impegni contrattuali. Grazie. Grazie. Ok, mandiamola. puoi sì. Oh, ragazzi, oggi ci ce di zoom